Ciao, sono Gianluca Belloni di Marketing Tips Italia e oggi vedremo insieme i tre motivi per cui non dovresti utilizzare i bot su Instagram. Il primo motivo è che Instagram non autorizza questi software esterni. Infatti lo scorso aprile è stato chiuso Instagress, cioè il più grande bot presente su Instagram. Questo ha dato un chiaro segnale, cioè che Instagram non autorizza questo tipo di software e che andrà in futuro sempre di più contro l'utilizzo di essi quindi non è sicuro utilizzarli perché in futuro ci potrebbero essere delle ripercussioni sui profili che appunto hanno utilizzato i bot in maniera massiccia e quindi Instagram potrebbe anche chiudere questi profili o penalizzarli Inoltre l'utilizzo dei bot è una strategia di crescita sul breve periodo. Capita infatti che molte persone che utilizzano i bot tralascino molti altri aspetti di Instagram, quali la creazione di contenuti di valore e in maniera costante e l'interazione con la propria community. Il secondo motivo per cui non utilizzare i bot è il fatto che molto spesso il pubblico che si raggiunge non fa parte del nostro target. Questo perché anche se molti bot garantiscono molte possibilità di scelta su quale pubblico eh, andare a mettere like o seguire, molto spesso comunque non seguono queste direttive date dagli utenti e il pubblico che verrà raggiunto non sarà quello in target. Inoltre molto spesso le persone che seguono i profili che utilizzano i bot lo fanno solo perché hanno ricevuto un'interazione da parte di essi e quindi non sono poi veramente interessati ai contenuti che queste persone portano o ad interagire con i contenuti che porteranno in futuro. Quindi raggiungere dei, delle persone fuori target e un pubblico che non è veramente interessato ai nostri contenuti non farà altro che diminuire l'engagement. Non è raro, infatti, trovare profili su Instagram con un grande numero di follower ma che hanno veramente poche interazioni sulle foto. Questo è indice di un utilizzo dei bot massiccio e fatto in maniera scorretta. Inoltre l'algoritmo di Instagram vedendo poche interazioni su profili con molti follower penserà che i contenuti che queste persone portano non sono veramente interessanti e quindi penalizzerà sempre di più i post di queste persone. Il terzo motivo è il fatto che l'utilizzo di questi bot potrebbe impedire la collaborazione con dei brand che vadano effettivamente a controllare se questi seguaci sono organici o se sono creati appunto attraverso delle interazioni alterate. Infatti è molto semplice individuare i profili che utilizzano i bot e che crescono in maniera poco omogenea o poco organica. Quindi brand più seri che vogliono utilizzare veramente lo strumento dell'influencer marketing e che vogliono collaborare con dei profili di persone andranno a controllare appunto le statistiche di questi profili e si accorgeranno se questi profili hanno delle interazioni che sono alterate o che sono organiche. Se brand sono seri non avranno quindi interesse ad avere delle interazioni pompate ma che non hanno alcun interesse dietro. Fammi sapere cosa ne pensi dell'utilizzo dei bot e se secondo te invece portano dei vantaggi. Io personalmente ho testato l'utilizzo di questi bot e ho potuto provare con mano il fatto che anche se si utilizzano dei target molto specifici, molto spesso questi bot fanno quello che vogliono e ti portano solamente dei profili non interessati ai tuoi contenuti. Quindi personalmente preferisco non utilizzare questi strumenti e piuttosto crescere più lentamente ma in maniera più organica e con persone che sono veramente interessate a quello che faccio. Inoltre a breve farò un video su come individuare i profili che utilizzano i bot o che addirittura acquistano dei follower. Quindi se sei interessato iscriviti al canale e lasciami un commento qui sotto dicendomi la tua. Grazie e al prossimo video!